al sistema di controlli e si rischiano sanzioni che vanno da mi pare 400-3000 euro vabbè sono solo in macchina solo, solo con voi non ho capito se dovrei mettere la mascherina ma mi sembra di capire di no quindi vi parlo senza mascherina ieri ci sono state le audizioni sul piano, sulle linee guida, sulle linee guida, sulle linee guida per l'utilizzo del Recovery Fund, eh, che al Senato viene esaminato dalle commissioni quinta e quattordicesima riunite. Si andrà a un voto in aula giovedì, voto in aula sulle linee guida, ora, diciamo così, mh, documento abbastanza imbarazzante nel senso che è una collezione di buoni propositi dove però naturalmente eh, diciamo si, di cui, di, di, di cui, di cui l'utilità un pochino sfugge nel senso che eh, ti chiedono se vuoi bene alla mamma e tu gli rispondi naturalmente di sì e chi risponderebbe il contrario poi dopo si tratta di tradurre in pratica, in comportamenti, diciamo così, queste, queste, queste, questi buoni propositi, cioè gli assi prioritari individuati, quali progetti si vogliono effettivamente finanziare, con quanti soldi, come si ridaranno i soldi che si chiedono in prestito, Il tema su cui insisto molto e che nessuno, nessuno, forse neanche noi, fa uno sforzo per, per, per portare sempre all'attenzione perché è il tema fondamentale vi preoccupate delle generazioni future preoccupatevi di come ridaranno questi soldi perché questi soldi, a differenza del debito pubblico dovranno essere restituiti il debito pubblico può essere rinnovato questo prestito è un prestito una tantum 200 ti danno, 200 restituisci non puoi prendere via via in prestito altri soldi per rifinanziare il servizio di questo debito. Vabbè, eh, è stato illuminante per me eh, assistere a queste audizioni, trovate sul canale YouTube di Io Fausto e i miei due interventi, uno con la CGL e soprattutto quello con la CISL, è un breve video di credo tre minuti che penso dovreste guardare. Eh, perché sia la CGL che la CISL, suppongo anche la WIL, spero di no l'UGL ma non c'ero, no, no, no, no, ho, ho preferito andarmene per carità di patria, hanno invocato ad alta voce la necessità del MES. Ora, diciamo così, al netto del fatto che queste le carte non le hanno lette, ma se fossero diciamo minimamente professionali non avrebbero portato la classe operaia italiana al disastro, cosa di cui parliamo dopo eh, è interessante vedere come il pensiero magico abbia contaminato tutti è un po' il discorso delle balle che facevamo ieri io ho portato delle cifre nel dibattito il covid ha fatto 36.000 morti finora, c'è chi dice che ne fa, si rischia di averne 100.000, cioè praticamente di aggiungerne 64.000 negli ultimi due mesi dell'anno. Io diciamo così: eh, tutto può essere, da un punto di vista statistico, mi sembra un po' difficile che questo accada. E comunque, 36.000 sono già tantissimi. Sappiamo che in questi 36.000 c'è l'annegato 41enne che una volta eh, portato in, in, in obitorio il risultato positivo al tampone, sappiamo che c'è la signora 80enne di Rovigo morta di pancreatite, sappiamo tutte queste cose, ma insomma se invece di essere 36.000 fossero 30.000, mettendo una percentuale enorme di errore che sicuramente non c'è stata, c'è stata una percentuale di errore questi sono tutti i casi documentati ma insomma, si tratta di una catastrofe importante catastrofe importante che corrisponde al 5-6% dei morti totali dell'anno scorso d'accordo? mi sono, sono preso l'ultimo dato uh, scusate se parlo di fredde cifre non voglio urtare la sensibilità di nessuno eh, abbiamo avuto una quantità di morti che se fossero tutti morti Covid sarebbero comunque il 5% dei morti, del flusso di morti annuale in Italia, che è più o meno stabile, stabile nel tempo, come è stabile la, la popolazione. Le nascite stanno diminuendo per motivi ovviamente strettamente legati alla crisi economica perché si tende a non fare figli. Se non si ha la mente serena e se non si sa che cosa da dire da mangiare, insomma, questo mi sembra abbastanza chiaro. A fronte di questo, eh, negli scostamenti di bilancio sono stati previsti 6.920 milioni di euro di spesa sanitaria in più, diciamo 7 miliardi. Considerando che il Fondo Sanitario Nazionale, cioè il totale diciamo, della, della spesa pubblica per sanità, adesso io mi esprimo un po' approssimativamente per farmi capire, vado a spanne, ma è di circa 120 miliardi. Questi 7 miliardi sono pure loro qualcosa fra il 5 e il 6%, il che significa, detto in modo un po', un po cinico, me ne, me ne scuso. Mi dispiace ricondurre la tragedia della morte di un congiunto a un numero, soprattutto considerando il fatto che grazie alla simpatica dittatura sanitaria queste morti già di per sé dolorose stanno avvenendo in condizioni particolarmente tragiche, si, le, si sono negate le, le, le esequie, si sono cremati in fretta e furia cadaveri senza minimamente eh, diciamo acquisire penso neanche il consenso dei parenti e anche in spregio al fatto che, diciamo così, essendo questa una malattia che si trasmette per le vie aeree, ai morti si può imputare qualsiasi difetto, anche se sapete che non lo si dovrebbe fare per motivi di eleganza, ma un difetto che i morti sicuramente non hanno è quello di respirare e quindi non si capisce da che cosa si potesse arguire che queste salme fossero particolarmente contagiose, ma insomma... Comunque mi dispiace ricondurre a un freddo numero, però diciamo, la risposta dello Stato italiano è stata perfettamente coerente, cioè 6% di morti in più, 6% di spesa sanitaria in più. Può non essere un criterio, nessuno dice che ci debba essere una relazione lineare, Ah, attenzione, 6% di spesa sanitaria in più spalmata sul prossimo triennio, eh, sono 6.920 miliardi in, in, in tre anni, di cui eh, 4 il primo anno naturalmente questo è un criterio come dire assolutamente impressionistico ma che ha un pregio quello di essere diciamo minimamente coerente come ordine di grandezza e questi 7 miliardi di cui vi parlo eh, hanno due caratteristiche che ce li rendono, diciamo così, simpatici, oltre a, di essere, oltre a quello di essere proporzionali all'entità drammatica del fenomeno che si è manifestato. Punto primo, sono stati appostati in bilancio e quindi possono essere spesi. Punto secondo, sono stati già raccolti sui mercati e quindi ci sono, per cui possono essere spesi. Perché vedete, diciamo così, lo, lo Stato... Funziona in questo modo, cioè le democrazie liberali, eh, ma già le stesse monarchie costituzionali, funzionano nel modo seguente che lo Stato, per spendere, ha bisogno dell'approvazione della legge di bilancio. Questa era la grande novità istituzionale che faceva estasiare Standal all'inizio del XIX secolo, il fatto che ci fosse un Parlamento, che a quel tempo era composto in parte di nominati nella Camera Alta e in parte di ricchi nella Camera Bassa, che potesse votare la legge di bilancio, perché se una cosa non era stata approvata in bilancio non poteva essere spesa. Questi 6.920 milioni, cioè questi 7 miliardi, sono stati eh, appostati in bilancio e sono anche stati raccolti sui mercati. Vi faccio un esempio banale, eh, la, eh, una, sola asta, una sola asta di titoli di Stato, una sola asta, quella del BTP Italia di maggio, ha tirato su più di 21 miliardi. Quindi con una sola asta abbiamo fatto tre volte i fondi necessari per coprire un aumento della spesa sanitaria proporzionato all'entità delle morti direttamente collegate al Covid, sia pure con errori di misurazione come quelli che vi ho detto. Torno a dire che tutti questi criteri sono opinabili, ma almeno sono dei criteri e c'è cioè, proporzionalità. Allora io vorrei capire, vorrei capire dai sindacalisti della CISL. Lo capisco dopo l'incrocio perché vorrei anche capire come passo l'incrocio. Vorrei capire dai sindacalisti della CISL quale sarebbe la necessità di indebitarsi per 36 miliardi per fare delle spese che non potremmo fare poi materialmente per almeno due motivi. Premetterei però un ragionamento sull'entità, delle cifre che secondo i sindacalisti della CISL, quelli che finora hanno difeso così bene i lavoratori, no? perché i lavoratori stanno benissimo in Italia, la quota salari è andata precipitando dagli anni 80 ad oggi, ma i lavoratori stanno benissimo e sono molto grati ai loro sindacalisti tant'è vero che non si iscrivono più ai sindacati che ormai sono diventati una sorta di circolo ricreativo per pensionati i quali evidentemente si sentono tutelati nei loro interessi ma chi lavora invece no e un motivo ci sarà allora vorrei fare la premessa che è questa 36 miliardi sono un quarto un quarto o un... anzi, perdonatemi Peggio ancora, sono un terzo, se lo, se lo rotondiamo a 40, 3x412 sono un terzo del Fondo Sanitario Nazionale, un terzo di quello che si spende, cioè aumentare del 30% la spesa sanitaria. Ora se 36.000 persone, 36.000 tragedie, 36.000 famiglie straziate per la morte e per come questa si è verificata, dei loro cari, sono il 5% dei morti, questo significa, a spanna, che il 95% delle persone è morto, morirà di, di qualcos'altro, no? Di freddo forse, come, come nostro signore, secondo la CISL. Ehm... Vi sembra normale dedicare il 30% delle risorse a, a una patologia che è gravissima ma che incide in questo modo sul totale della mortalità italiana? Cioè quindi allora eh, patologie vascolari, no? il, il classico in, infarto, tumori di tutti i tipi, colon retto, polmoni ovviamente perché eh, diciamo si fuma. Eh, si vive in città inquinate insomma tutta sta roba qui eh, non ci siamo mai accorti che questa era un'ecatombe la accettiamo vabbè sono scelte politiche no accettare diciamo dimmi che ecatombe accetti e ti dirò chi sei insomma eh, qui c'è qualcosa che, che, che non mi torna ma è chiaro che c'è cioè la mancanza di proporzionalità o c'è cioè semplicemente che il sindacalista della CISLA viene a fare la sua, diciamo, se posso, eh, non vorrei sembrare eccessivamente insultante, ma insomma la sua, un pochino sì, ma eccessivamente no, la sua marchetta promessa perché gli hanno detto vai lì e parla bene del MES senza che lui sappia né quanti miliardi sono né quanta è la spesa sanitaria, va lì, lo dice, eh, torna a casa e gli dicono bravo. Cioè io non vedo altra spiegazione perché non... Poi, allora, al netto della totale sproporzione dell'entità dei fondi richiesti, no? vorrei sottolineare un altro punto. Questi soldi non possono essere spesi per due motivi, uno dei quali legato alla sproporzione. Ancora non entra in testa alle persone quello che è scritto nelle carte fin da marzo e che noi abbiamo detto, cioè... Non è vero che questo MES è senza condizioni, questo veicolo, questa forma di prestito erogata dal MES è senza condizioni. La condizione c'è e come i numeri che vi ho detto indicano, è una condizione piuttosto difficile da soddisfare. Perché? Significa, perché è la condizione che le spese da finanziare siano direttamente collegate al covid allora tu non mi puoi fare un 30% di spesa sanitaria in più per una cosa che ha fatto un 5% di morti in più e che ti ha saturato quindi le, le, le, le occupato le strutture sanitarie devo pensare in proporzione cioè, in altre parole per spendere 36 miliardi per rifare gli ospedali dovresti inventarti che non so il Policlinico Umberto Prima di Roma lo chiami, lo chiami, eh, lo chiami ospedale Covid e gli rifai l'intonaco operazione, operazione che aspetta da 50 anni prima che cadano i calcinacci in testa non tanto ai degenti quanto ai passanti che poi non possono essere ricoverati dentro l'ospedale perché è pieno eh? ma naturalmente poi non è che eh, non ci saranno dei controlli ci sarà il controllo? Sono spese legate al Covid? E la risposta dovrà essere necessariamente no E quindi, e quindi scatteranno tutte le tagliole La restituzione immediata dei fondi eh, Entri il, il programma eh, di aggiustamento e, tu, e tutto quello che sappiamo e di cui abbiamo parlato diffusamente caso ci siano dei sindacalisti all'ascolto non lo ripeto perché è tanto evidente che non lo capirebbero ma insomma amen va bene chiaro quindi è l'entità stessa del prestito richiesto che fa capire che non potrebbe essere giustificato come spesa covid e che quindi non rientrerebbe nelle condizionalità che esistono e che richiedono che i soldi vengano spesi unicamente per spese collegate al covid non solo non solo ma affinché questi soldi debbano essere, possano essere spesi in uno stato diciamo così, minimamente ancora eh, desideroso di dotarsi di una parvenza di istituzioni come è l'Italia, bisogna che quelle somme siano appostate in bilancio. Allora, questi signori che non hanno battuto ciglio, non hanno battuto ciglio non hanno fatto un fiato, sono totalmente scomparsi dal radar mentre gli ospedali venivano chiusi, queste persone che hanno fatto credo un'ora o mezz'ora di sciopero per il Jobs Act, che sarebbe una cosa di cui forse si dovrebbero interessare più che degli ospedali, sta gente qua, no? dove era quando sono stati fatti gli scostamenti di bilancio, in generale dove era quest'anno? chiusa in casa, ha chiesto che venisse aumentata del 30% la spesa eh, sanitaria? No. E allora se non lo ha chiesto, in bilancio c'è un mero aumento del 5%. Ci siamo? Non so se mi capite. Se veramente ritenevate che fosse indispensabile prendere in prestito soldi per riaprire tutti gli ospedali che eh, l'Unione Europea ci aveva fatto chiudere, Beh, questo ovviamente è un, è, un, è, un, è un ottimo obiettivo, ma allora avreste dovuto chiederlo. Invece voi chiedete solo... chiedete solo che l'Italia, cioè che i prossimi governi, quelli di cui voi siete nemici, come siete nemici dei vostri scritti, come siete nemici dei cittadini italiani, chiedete solo che lo Stato si indebiti, senza che abbia la possibilità di spendere questi soldi, sia perché sono, sarebbero destinati a scopi inconferenti con le condizionalità del trattato e del contratto MES, sia perché non appostati in bilancio. Io sinceramente trasecolo. Eh, però capisco, diciamo, in questo delirio, questo che apparentemente è il delirio di un poverino mandato lì a dire qualcosa, qualsiasi cosa, perché gli è stato detto di dirlo e quindi lo dice, insomma, senza sapere cosa sta dicendo, in realtà, nonostante oggettivamente sia o possa sembrare un delirio, eh, riconduce a razionalità una serie di fenomeni. Perché, perdonatemi se lo sottolineo una seconda volta, ma con sindacalisti così eh, preparati, il senatore Cangini mi stava sorpassando a destra, non si fa, non si fa, eh, i rapporti nel centro-destra sono complicati. Dunque, ehm, se, eh, se eh, i sindacati hanno questo livello di preparazione, allora si capisce, si capisce in che modo sia stato possibile che i lavoratori italiani si siano presi la lessata che la quota salari indica, quella quota salari che tante volte abbiamo analizzato insieme sul blog. Per carità, il sindacalista dirà che la colpa è del padrone cattivo e noi gli siamo vicini in questa, in questa spiegazione autoassolutoria del perché gli iscritti al sindacato hanno patito una grave menomazione dei loro redditi, però dopo un'audizione come quella di ieri sono disposto a valutare anche l'ipotesi che, diciamo così, quello che è successo in Italia ai lavoratori sia anche il risultato di un sindacato non eccessivamente preparato sui temi che dovrebbero interessarlo e, e non eccessivamente schierato dal lato di quelli che dovrebbe difendere anche perché questi 36 miliardi ove mai arrivassero dovrebbero essere restituiti non dai padroni cattivi ma dai lavoratori buoni nella retorica del sindacato e quindi cari sindacalisti non state facendo un favore ai vostri iscritti eh, quando i pensionati non per covid diciamo così eh, trapasseranno come tutti noi trapasseremo perché tutti noi siamo di passaggio su questa terra e vi resteranno solo i lavoratori, eh, o vi resteranno i pensionati con la pensione decurtata eh, dall'Europa, voi, anche voi, scomparirete. La cosa non mi rallegra, è giusto che ci siano dei corpi intermedi, ma i corpi intermedi devono funzionare bene, e un corpo che non funziona bene, eh, diciamo così, diventa, eh, diventa un, una patologia, e quindi è giusto, è giusto che, che il corpo sociale lo espella. Buona espulsione e a risentirci per altre tristi vicende.